Can. Can. Can.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 Strano, strano. È un po, impressionante. un po' impressionante e poi è come se fosse un, un ritrovo di vivi e morti. Sì, è difficile tempo... vedere la differenza perché si è tutti insieme e quindi è strana la sensazione. E poi là sotto sembrava come se il tempo si fosse fermato. Sì. Sì, soprattutto quando guardi alcuni corpi che non sono totalmente degradati, praticamente è come se fossero ancora lì che dormono. Sì, come se si dovessero muovere sì. da un momento all'altro. Vabbè, bella esperienza. Sì, macabra ma bella. Questo è uno dei posti più macabri d'Italia sicuro, d'Europa credo che sia nella top 5 perché non ce ne sono altri posti diciamo che come catacombe è il posto dove ha più mummie di tutti gli altri perché ci sono altri tipi di catacombe però in genere si trovano solo i teschi o qualche cosa così questa invece è la più completa credo proprio di tutto il pianeta Tutte, credo no, no, di tutta Europa sicuro sì. e poi è sconvolgente la, la bambina anche sì, se Rosalia ha fatto... Lombardo Rosalia Lombardo mor morta di polmonite a due anni, Sì, ha perché fatto... praticamente il padre l'ha voluta fare in balsamare, è stata usata una tecnica nuova per i tempi, 1920 più o meno, è stata usata una tecnica nuova con diverse, diversi componenti chimici eh, che l'hanno mantenuta, poi è stata anche messa in una teca d'acciaio e vetro sotto vuoto a una temperatura di 20 gradi con umidità del 65% E una teca del dentro contiene azoto Quindi la manterrà per sempre in questo modo Fino sì. a quando la teca sarà sigillata Sì, eh, la dopo, chiamano bella addormentata Dopo 100 anni ancora si è conservata Speriamo si conservi ancora per parecchio tempo Vabbò sì. salutiamo